tutti, io sono Giovanni Tiziana, giornalista dell'Espresso, siamo qui per presenteremo l'ultimo libro di Francesco Forgione dal titolo I tragediatori, eh, un libro sull'antimafia, un libro che apre una riflessione importante sul modo in cui oggi eh, facciamo antimafia, un dibattito secondo me importante che ha un valore fondamentale. Lo presentiamo con Pierpaolo Romani, di avviso pubblico, perché diciamo stiamo festeggiando anche i 25 anni, i vent'anni di avviso pubblico, e, e Pier Giorgio Morosini, che tanti conoscono, insomma, è giudice a Palermo e adesso al CSM. Allora, io, L'ho letto, l'ho già presentato devo dire la verità il libro di Francesco quindi lo conosco abbastanza bene e devo dire che è un libro eh, che tratta questo tema, lo, lo ripeto, l'ho già detto l'altra volta, eh, lo tratta in maniera secondo me in maniera perfetta perché non è un libro, eh, non scade assolutamente nel facile qualunquismo e non è assolutamente populista, è giusto per diciamo, in questo clima già mh, che conosciamo bene, quindi non, non scade nella uh, denuncia fino a se stessa. C'è cioè, un, un valore e quello che io so, insomma, è che Francesco con questo libro voleva provare ad aprire un dibattito serio all'interno anche del movimento antimafia. E quindi va apprezzato soprattutto per questo, secondo me. Poi ci sono anche degli episodi che leggerete nel libro di eh, vicende vissute da lui in prima persona, lui ha una, una lunga carriera politica, importante, si è sempre battuto contro i poteri criminali dalla Sicilia fino a poi quando è arrivato in commissione antimafia ma nonostante questo come leggerete poi nel libro qualcuno lo accusava di, di essere un cuffariano no? ma poi questo ce lo racconterai, ce lo racconterai meglio tu. Allora io parto proprio da Francesco, i tragediatori, chi sono e come agiscono? Grazie, grazie ad avviso pubblico e grazie a voi per essere presenti. Grazie ad avviso pubblico perché ha deciso di presentare questo libro che prova a riflettere sull'antimafia. Sulla crisi dell'antimafia, è giusto parlare di una crisi, almeno nella percezione pubblica, esterna, del movimento antimafia? Oppure no? Siamo arrivati al punto di dover fare un bilancio di questi ultimi 20 anni? Oppure no? Il 2015 è stato l'anno orribile, dico io, varie vicende si sono accavallate che hanno incrinato nell'immaginario collettivo la credibilità stessa del movimento antimafia. La vicenda della giudice Saguto a Palermo, la Presidente del Tribunale per le misure di prevenzione, quindi un punto cruciale del nesso tra l'antimafia istituzionale e l'antimafia sociale, la gestione dei beni confiscati, la redistribuzione, la grande intuizione di Piola Torre. Beh, quella vicenda con quelle drammatiche relazioni emerse, poi i magistrati ci diranno la verità giudiziaria. Però nell'immaginario collettivo il colpo è stato tremendo. Confindustria siciliana, una grande impostura. Negli ultimi dieci anni eh, la Confindustria in Sicilia aveva costruito la propria immagine eh, sulla rigenerazione etica dell'associazionismo industriale, sulla eh, lotta al pizzo e al racket. Beh, i leader della confindustria siciliana che da vent'anni decido, da dieci anni almeno, decidono le sorti dei governi in Sicilia travolti da vicende giudiziarie e il loro leader eh, montante indagato ufficialmente per concorso esterno in associazione mafiosa e questi qui hanno deciso gli ultimi presidenti della regione gli assessori, gli assetti della burocrazia indipendentemente da chi governasse governasse prima Raffaele Lombardo un presidente della regione voluto da loro e attualmente condannato a sei anni e mezzo per associazione mafiosa e poi, e poi Crocetta è un altro schieramento di centrosinistra cioè la trasversalità degli interessi è sempre questo marchio che ha imposto le scelte alla politica, alla società, all'opinione pubblica qual era il marchio? La lotta alla mafia e, e, e la battaglia per la legalità e dietro questo marchio poi spesso c'era invece un grande processo di trasformismo una composizione di assetti di potere e così via e l'altra vicenda, la, la, la vicenda del, eh, di un giornalista simbolico anche quello Maniaci, una piccola televisione quanti ragazzi sono partiti in questi anni ad andare a vedere come si fa il giornalismo antimafia partinico in questa televisione teleiato e si trova che quello lì utilizzava la televisione e il marchio dell'antimafia per ricattare e per estorcere piccole somme di denaro, anche vicende umane squallide, anche lì io non entro nel merito delle vicende giudiziarie, interrogo me stesso e il movimento antimafia su dove abbiamo sbagliato. Dove abbiamo sbagliato? Perché abbiamo costruito in questi ultimi vent'anni un'antimafia fatta da icone, icone pubbliche, icone pubbliche, i magistrati che facevano le loro inchieste nei salotti televisivi, a me poco importa che il salotto, il salotto sia quello di Santoro o quello di Vespa, i processi si fanno nelle aule dei tribunali. Il giornalismo finalizzato alla costruzione di queste icone, abbiamo avuto un giornalismo antimafia, Giovanni, deformato, il giornalismo antimafia non è più il giornalismo d'inchiesta. E' il giornalismo fatto di quei giornalisti che stanno dietro le stanze di un pubblico ministero in attesa di una strisciata di intercettazioni telefoniche da pubblicare. Quello non è il giornalismo d'inchiesta, il giornalismo d'inchiesta è fatto da quei giornalisti che le mafie vanno a cercarle laddove neanche i magistrati le vedono e spesso spingono i magistrati all'azione giudiziaria. E allora ho detto ma dove abbiamo sbagliato se quelle che sono le icone che sono state costruite stanno crollando, stanno crollando. Io non potrò mai dimenticare un'immagine che non avrei mai voluto vedere. Nell'orario della strage, tre anni fa, nell'orario della strage di Via D'Amelio, l'abbraccio tra il fratello di Borsellino, leader del Movimento delle Agende Rosse, e Massimo Ciancimino, che non ha mai smesso di essere il degno figlio del padre e che è sotto processo per una serie di reati, da, dalla calunnia al riciclaggio. E mi interrogo anche come fa. Un avvocato che prima era magistrato, io lo racconto nel libro, e che aveva come principale test proprio Massimo Ciancimino, ora a difendere il riciclatore di Massimo Ciancimino nella gestione dei rifiuti in Romania, perché questo è il processo che è in corso a Roma e quell'avvocato si chiama Ingroia. Dove abbiamo sbagliato? Dove abbiamo sbagliato? E dobbiamo rifletterci noi, noi che abbiamo a cuore l'antimafia e che la vogliamo rilanciare è che la vogliamo rilanciare e proprio perché la vogliamo rilanciare dobbiamo discuterne. Per questo sono contento che avviso pubblico ha avuto... No, il, a me mi dicono hai scritto un libro coraggioso, io mi incazzo. Dico ma perché è coraggioso? Perché abbiamo avuto un tale timore a dirle queste cose in questi anni che il fatto che uno le scrive diventa uno coraggioso. Se tu ti permettevi, me lo consentirà Pier Giorgio. insomma anche per i rapporti oltre che di stima di amicizia se tu ti permettevi di fare una critica a un uso spregiudicato delle intercettazioni venivi subito accusato di delegittimare se tu ti permettevi di dire che il processo trattativa forse qualche dubbio eh, c'è ma senza entrarci nel merito stai delegittimando i magistrati più esposti in prima linea nella lotta alla mafia e al rischio degli attentati, se tu eh, facevi una critica sull'uso spregiudicato della carcerazione preventiva e a volte c'è stato perché non dirlo anche noi a volte c'è stato un uso erroneo, non dico spregiudicato eh? Stia, stai delegittimando la magistratura, ecco la parola delegittimazione è diventata una clava in mano ai duri e puri dell'antimafia per bloccare ogni critica ogni critica all'interno del nostro stesso mondo e noi siamo stati vittime di questo, di, di, di questo processo di egemonia culturale che si è imposto in, in questi anni Io non, non potrò mai dimenticare Un'intervista di Peppino Di Lello, molti di voi conosceranno il giudice Di Lello, il vecchio pull antimafia di Palermo. Falcone, Borsellino, Guarnotte e Di Lello. Li ho detti giusti? E esatto. Peppino Di Lello fece una critica al processo sulla trattativa. Ci fu il titolare di quel, uno dei titolari di quell'indagine che fece un'intervista per dire che le parole di Di Lello erano peggio del tritolo che era arrivato a Palermo per il giudice Di Matteo. Ma come ti permetti? Ma come ti non lo puoi dire! Non lo puoi dire! Sei un magistrato, non lo puoi dire prima per la storia di Peppino Di Lello, ma poi non puoi fare questo paragone. Allora io ho detto, beh, forse è il momento che ne discutiamo, è il momento che cominciamo a scrivere. Io racconto anche tanti fatti eh, di quando sono stato presidente de de della commissione antimafia, eh, attacchi, cose strumentali, ma insomma quello che mi interessa è la discussione. Io lo dico anche agli amici di Libera, bisogna discutere. Bisogna discutere, perché nella percezione esterna c'è una crisi che investe il movimento antimafia e dentro questa crisi che investe il movimento antimafia nessuno può pensare di tirarsi fuori, nessuno può pensare di tantomeno quella che io ritengo essere la più grande risorsa civile del nostro Paese, cioè libera. Non può tirarsi fuori, non può rifiutare la discussione, io gli chiederò di discutere ogni qualvolta presento questo libro, anche laddove decidessero di non venire come spesso decidono e di non farla questa discussione, perché è un bene per noi, per la democrazia. E poi chiudo questo rapporto distorto che c'è stato con la magistratura. Io ho insegnato per tre anni sociologia delle organizzazioni criminali all'Aquila, l'anno scorso ho fatto un laboratorio alla Sapienza, quest'anno lo rifarò sulle mafie. Quando gli studenti mi dicono... Eh, professore io voglio fare il pubblico ministero? Io non ridisco, dico scusa ma perché vuoi fare, vuoi fare il magistrato? No voglio fare il pubblico ministero perché in questa narrazione distorta della, della vicenda della lotta alla mafia si è creata anche una gerarchia interna alla magistratura. Il pubblico ministero è quello che deve ripulire la società col dito puntato contro i mali della politica, dell'economia, le degenerazioni sociali tutte perché in una dimensione etica superiore. Il giudice c'è perché ci deve essere. Se poi addirittura assolve o se è un GIP non rinvia a giudizio è persino compromesso. Cioè si è creata anche una gerarchia di valori distorta. Io addirittura, prima di far fare i pubblici ministeri, Dico una stronzata, ovviamente, però la dico, a tutti gli farei fare prima i giudici, perché poiché un magistrato dispone di un potere che, di cui nessun altro cittadino dispone, cioè il potere della libertà dei cittadini, è bene che uno prima impari a valutare bene cosa vuol dire sottrarre la libertà ad un cittadino, il più criminale dei criminali, prima che poi diventi accusatore di qualunque cittadino. Io lo farei proprio come formazione culturale democratica del giudice. E invece abbiamo avuto questa de de deformazione e questa deformazione perché ce l'abbiamo avuta? Perché c'è stato un nucleo di magistrati che si è autoproclamato, avanguardia in questo scontro tra mafia e, e antimafia, avanguardia della ripulitura della società. Si sono autoproclamati perché non sempre poi le inchieste che, che, che si fanno sui primi titoli dei giornali sono le inchieste che si concludono con una sentenza. E noi abbiamo bisogno invece di inchieste che si fanno nei tribunali e che ottengono le sentenze, non di inchieste che partono con i titoli in prima pagina dei giornali e poi ce le dimentichiamo perché finiscono, diciamo, senza alcuna condanna e senza alcuna responsabilità. E allora ho detto scriviamo. E infine ritorniamo, poi ovviamente nel prossimo giro vi leggo alcune parti, ritorniamo al recupero del popolo. Cioè l'antimafia senza popolo non esiste, per questo il libro si chiude con un ritorno a Portella della Ginestra. Quei contadini che morivano in quegli anni, noi abbiamo circa 60 sindacalisti, per i quali nessun tribunale ha dato una verità giudiziaria ancora Pier Giorgio, nella stagione delle lotte alla terra non c'è stata una sentenza con una condanna, quei contadini che morivano, che andavano a portella dietro uno straccio rosso, non lo sapevano che erano contro la mafia non lo sapevano erano contro la mafia perché la mafia rappresentava il blocco di interessi che loro con il loro movimento mettevano in discussione e ecco, noi abbiamo bisogno di un'antimafia fatta di questa normalità dei comportamenti pubblici e collettivi i sindaci gli amministratori i commercianti che si ribellano al pizzo i giovani che lavorano nelle cooperative eh, confiscate gli imprenditori che non dietro l'impostura del marchio dell'antimafia e della legalità ma dietro l'etica di comportamenti trasparenti recuperano una dimensione sociale che schiera automaticamente la mafia dall'altra parte è una politica capace di ripulire se stessa perché quello ritorna il nodo centrale senza delegare alla magistratura il compito di fare quella che lei non è capace o non ha la volontà di fare beh se ricostruiamo questo e ritroviamo su questo un nostro popolo l'antimafia della quale io diciamo proclamo la fine nel sottotitolo perché voglio segnalare la fine di una stagione perché secondo me comunque questi ultimi due anni, una stagione l'hanno definitivamente chiusa, può ritrovare una nuova ragione e può rimotivare una nuova passione sociale e civile. Per questo l'ho scritto. Dall'affresco di Francesco mi sembra chiara quale, quale stagione si è chiusa, mi sembra che si sia chiusa una stagione fortunatamente di che chiamano le figurine di eroi, di santi, di martiri, cioè non per forza l'antimafia deve essere eh, legata a un martirio eh, di un singolo o alla santificazione di un individuo, l'antimafia è per il, lo stesso nome che porta, è una cosa collettiva, lui Francesco ritornava ai sindacalisti uccisi alle lotte eh, per la terra, cioè eh, appunto non, non c'era un'etichetta che definiva quelle persone lì, quelle persone lì sapevano di combattere contro un'ingiustizia e facevano quello che bisognava fare. L'altro punto e questo diciamo chiama in causa anche eh, l'informazione, quindi la categoria di cui io faccio parte, il rapporto distorto eh, che c'è stato e continua ad esserci, un po' forse anche per comodità, tutto quello che vogliamo, però l'esaltazione di, di certe inchieste eh, sulla base diciamo, del magistrato che la conduce, questo è in dubbio, e non sull'effettivo valore di quell'indagine. Però a proposito di, eh, di personalismi e di simboli Volevo chiedere a Piergiorgio Morosini, anche nella magistratura, no? non solo nell'associazionismo o nella letteratura o nel, nel giornalismo, anche la magistratura soffre diciamo, questo tipo di, eh, di problema, cioè mh, una sorta di eh, corsa a chi eh, diciamo, è più antimafia dell'altro, a chi è più anticorruzione dell'altro. Eh, Volevo capire dal tuo punto di vista diciamo, interno proprio alla magistratura se questo problema è, è, è diffuso. Insomma, se... Grazie Giovanni, buonasera a tutti. Prima di rispondere a questa domanda volevo fare due considerazioni telegrafiche sul senso di questo libro. Intanto non capita spesso di leggere mh, un saggio... Mh, dove con franchezza, senza peli sulla lingua, si dicono, pur rispettando, pur con un linguaggio rispettoso di tutti, dove con franchezza si affronta il bilancio, a mio avviso, di 30 anni di mafia e antimafia. Non è eh, un'operazione semplice, non è un'operazione scontata, perché il bilancio di 30 anni di mafia e antimafia è in realtà la ricostruzione di una storia nazionale dove ci sono sicuramente successi e contraddizioni, eh, grandi esempi di coraggio ma anche grandi esempi di, eh, di eh, demagogia, dove si esprime eh, molto spesso la speranza anche per il futuro ma dove si parla anche di tanti tradimenti. Insomma è mh, diciamo eh, uno scritto che coinvolge questioni grandi della vita nazionale del nostro paese, viste dall'angolo prospettico del movimento antimafia. Credo sia un contributo prezioso perché viene da una persona che è, beh, ha fatto parte delle istituzioni, è stato un importante rappresentante delle istituzioni, anche presidente della commissione parlamentare antimafia, in un periodo anche particolare, ma eh, io credo che eh, il valore poi eh, profondo di questo scritto dipenda dalla passione civile di colui che l'ha scritto. In fondo è anche un po' un raccontare la sua storia e nel raccontare la sua storia in realtà ci racconta un po' la storia dell'Italia di oggi, che caratteristiche hanno gli eroi dell'Italia di oggi, quali sono i vizi dell'Italia di oggi, le virtù, eh, in che condizione è la sicurezza pubblica e privata, eh, in che condizione è la vita economica del nostro paese, che qualità hanno gli imprenditori, insomma alla fine è un libro che riguarda la qualità della nostra democrazia. Perché in fondo la presenza delle mafie nel nostro paese, che peraltro è datata, è piuttosto risalente perché le organizzazioni mafiose sul nostro paese sono un dato immancabile da almeno 150 anni, in realtà questa presenza, questa longevità non fa altro che dimostrare le fragilità del nostro tessuto democratico sul piano economico, sul piano economico sociale e sul piano istituzionale. Quindi eh, una ricostruzione di 30 anni di mafia e antimafia guardando all'antimafia sul piano dell'imprenditoria, all'antimafia sul piano delle istituzioni, all'antimafia nei rapporti sociali è un qualcosa che attiene proprio alla, alla qualità del nostro tessuto democratico. Eh. Detto questo, è una riflessione comunque, anche se con toni pacati, dura in alcuni punti sull'operato della magistratura. C'è in particolare un capitolo che riguarda le avanguardie togate, il titolo è Le avanguardie togate, dove si fa riferimento appunto al protagonismo di certi magistrati. Eh, guardate, io penso, io ho fatto per vent'anni il giudice a Palermo, adesso sono nell'organo centrale di governo della magistratura, che è il Consiglio Superiore della Magistratura. Io credo che eh, la magistratura si debba guardare dentro, ha fatto delle cose molto importanti credo per il nostro Paese, io ne sono orgoglioso di farne parte, ma eh, deve guardarsi dentro e non solo perché ad esempio sulla vicenda Saguto misure di prevenzione Palermo, le relazioni ispettive ci dicono che delle vistose defiance dal punto di vista organizzativo e nella gestione delle cose erano datate almeno dal 2010 e quindi ciò significa che tutto il sistema dei controlli interni alla magistratura non ha funzionato e questa è una cosa che istituzionalmente mi preoccupa e dalla postazione in cui sono adesso me ne devo fare carico, il che non significa solo, attenzione, che ci sia qualche magistrato che con le misure di prevenzione abbia pesantemente sbagliato, questo lo dovrà verificare la magistratura, ma significa anche che tutti coloro i quali dovevano farsi carico del controllo di queste azioni non hanno fatto il loro dovere sino in fondo, probabilmente per negligenza, probabilmente per eccessivo carico, Possono essere tante le chiavi di lettura, ma sicuramente il sistema non ha funzionato. No, eh, Francesco fa eh, una critica argomentata che va oltre, che riguarda il modello di magistrato quando parla di alcuni protagonisti nella magistratura. Eh, allora intanto vorrei dirvi che a mio avviso fa parte di un pezzo della questione morale dentro la magistratura un certo tipo di comportamenti. Mi spiego meglio. Il fatto che ci siano delle eccezioni, sono delle rare eccezioni, ma le abbiamo registrate, il fatto che in questa società che negli ultimi 25 anni ha consolidato questi vizi dell'individualismo, dell'egoismo, dell'egocentrismo, della cultura dell'apparire che prevale su quella dell'essere. Il fatto che ci, possa, ci sia il pericolo che alcuni magistrati possano essere portati a coltivare dei procedimenti che sono probatoriamente vuoti ma mediaticamente molto redditizi, a discapito di procedimenti probatoriamente ricchi mediaticamente neutri, ma dove si giocano le sorti di tanti lavoratori, di tanti consumatori e di tanti cittadini che abitano in certe comunità, a mio avviso questo è un pezzo significativo della questione morale in magistratura. E questo, guardate, è un tema che riguarda molto eh, la cultura però di un paese, il modo di vivere il ruolo istituzionale, così come il modo di vivere il ruolo del giornalista o dell'imprenditore. Però vorrei anche dire una cosa, Francesco già anche nelle battute iniziali in questa occasione ha fatto riferimento ad alcune vicende, ma in realtà poi se andiamo a vedere ha fatto riferimento sempre ad uno o due casi di magistrati, in particolare a un caso Certo che ha destato stupore perché un magistrato peraltro impegnato in un processo ad altissima attenzione mediatica che dall'oggi al domani lascia il processo per candidarsi a premier è un qualcosa che desta stupore. Però io invito tutti a riflettere su un altro dato, cioè che non è il paradigma della magistratura quell'esempio lì. Perché noi in Italia, in questo paese, sembra quasi sorprendente, ma abbiamo ormai in quasi ogni angolo d'Italia magistrati che coltivano con grande serietà e senza essere conosciuti l'azione dell'antimafia giudiziaria. Questo va ricordato e attenzione, peraltro tutto questo si consuma in una situazione non facile, cioè di supplenza della magistratura, mi spiego perché questo è un termine che capisco che ha una sua insidiosità. Noi spesso i magistrati finiscono sulla stampa eh, perché magari portano avanti procedimenti penali che riguardano esponenti del mondo politico. Eh, noi dobbiamo fare i conti con un dato che con eh, il dilagare del malaffare nel nostro paese, abbiamo, dobbiamo riconoscerlo questo, una classe politica che ormai ha rinunciato al suo interno a selezionare da sola i politici degni. Dico questo perché? Perché ormai praticamente i meccanismi, anche i meccanismi di responsabilità extrapenale, e la selezione della classe dirigente del mondo politico, un discorso molto trasversale questo, è affidata è affidata programmaticamente all'operato della magistratura. Pensate alle blacklist della Commissione parlamentare antimafia, su cosa si basano? Sul decreto di rinvio a giudizio di alcuni eh, imputati, magari candidati o che ricoprono cariche Già ricoprono cariche istituzionali, indagati per reati di particolare allarme sociale. Peraltro la blacklist nacque proprio quando Francesco era Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, il codice etico della Commissione parlamentare antimafia fu votato, fu, fu promosso e votato nel periodo di presidenza Forgione. Ma se noi pensiamo anche ai dispositivi della legge Severino, quella introdotta nel 2012, prevede praticamente la decadenza o la sospensione della carica in presenza di una pronuncia giudiziaria di condanna, ancorché non definitiva, cioè in primo grado. Ma vi è di più. Ci sono state addirittura delle pagine che riguardano le primarie dei partiti, in città come Palermo, Genova e Napoli, per il Partito Democratico, dove si sono fatte le primarie e siccome poi hanno litigato all'interno, è stata affidata la decisione sulla bontà delle primarie per l'individuazione, quindi del candidato, a sindaco o a presidente della regione alla magistratura non basta è di più i politici soprattutto i politici che oggi si lamentano del protagonismo giudiziario e anche del populismo che deriva dal protagonismo di certi giudici perché poi alcuni magistrati che rilasciano interviste eh, vanno a convegni continuamente hanno una grande visibilità pubblica sono poi quelli attorno ai quali si costruiscono magari delle iniziative di forze sociali o di forze politiche per promuovere determinate azioni. Bene, i giudici che fanno politica. Ma noi non dobbiamo dimenticarci che proprio i partiti che oggi si lamentano di più di questo fatto sono quei partiti che anni fa iniziarono a candidare per gli enti locali e per le assemblee nazionali dei magistrati. E perché lo fecero? Perché erano, talmente, erano piombati in una crisi di credibilità e di autorevolezza talmente profonda che per compensare questo dato dovevano fare ricorso ai magistrati. Queste sono cose che ci dobbiamo dire, perché altrimenti non riusciamo a spiegare sino in fondo le giuste preoccupazioni che sono state poste da Francesco. E io per adesso, questo primo giro concluso, volevo però aggiungere una cosa, quindi quando valutiamo questi eccessi della magistratura teniamo conto sempre di questo sfondo, eh, poi magari nel secondo giro eh, se ho tempo vorrò spendere due minuti sulla, sul tema del perché anche certi magistrati hanno assunto grande visibilità per le cose di cui si sono occupati, perché si sono occupati di cose drammatiche che sono rimaste sepolte per tanto tempo. Prima Francesco faceva riferimento a Portella della Ginestra, è un esempio classico di una forma estrema di violenza politica, ma noi non dobbiamo dimenticarci che ad esempio nel quadriennio 78-82 a Palermo sono, sono stati uccisi il Presidente della Regione, è stato ucciso Pio La Torre. È stato ucciso Carlo Alberto dalla Chiesa, Terranova, allora quelli sono tutti omicidi che hanno avuto il riconoscimento della matrice politico-mafiosa ma a pagare sono stati solo i corleonesi e questo è dipeso da dei colossali depistaggi e mentre è evidente che questa agenzia del crimine che sono stati i corleonesi era un'agenzia del crimine che operava per superstrutture criminali che incidevano e condizionavano lo scenario politico istituzionale del nostro Paese. Ora, se, se ci sono queste cose non, non le dice quello che sta parlando, che è l'ultimo della via, l'hanno detto dei pubblici ministeri che non sono diventati famosi in requisitorie importantissime come quella per la strage di Via dei Giorgofili a Firenze parlo di due magistrati di cui probabilmente non, non ricorderete neanche il nome, uno si chiama Nicolosi e l'altro purtroppo non c'è più, si chiama Chelazzi, persone schive che erano assolutamente lontane dai riflettori, ma non solo loro hanno evidenziato queste pagine drammatiche, i depistaggi e quindi quando io sento che eh, in presenza dell'incardinamento di certi processi, c'è gente che urla allo spreco di denaro pubblico, io penso che solo una grande opera di rimozione collettiva possa giustificare determinate prese di posizione. Un'ultima considerazione, poi magari su questo ci torniamo, eh, si parla molto delle associazioni antimafia in questo libro, in questo libro si parla moltissimo delle associazioni antimafia. Io vorrei ricordare anche su questo però una cosa molto importante in questo momento storico per l'Italia e soprattutto molto importante in questo momento storico per regioni come l'Emilia-Romagna o come tutte le regioni del centro-nord. Allora noi dobbiamo ricordare, ricordarci sempre in questo momento, che negli ultimi anni le associazioni antimafia, almeno da dieci anni, le associazioni antimafia, prima tra tutti Libera ma tante altre, sono state l'unico luogo in cui giovani ventenni hanno riscoperto l'importanza della partecipazione al dibattito pubblico. Parlare ad esempio in un centro come Casalecchio sul Reno di questioni in qualche modo legate all'attività di associazioni criminali di stampo mafioso significa in realtà occuparsi della nostra comunità. Molti giovani ventenni hanno scoperto l'importanza di questo dibattito. È avvenuto in un momento importante perché nel frattempo i partiti i partiti storici avevano, hanno abdicato a questo tipo di partecipazione. Cioè c'è stata una supplenza in questo caso da parte delle associazioni antimafia, i movimenti antimafia, le associazioni antimafia, nel, Nell'attrarre i giovani al dibattito pubblico sulle questioni della propria comunità, questa è partecipazione, attenzione, partecipazione, quindi un supplemento di cautela nel momento in cui facciamo la critica alle associazioni antimafia, peraltro è un qualcosa che ci spiega quanto sia importante anche il momento referendario che dovremo affrontare di chi a qualche giorno. Noi dobbiamo chiederci tutti sino in fondo se questa riforma costituzionale che viene proposta e su cui si voterà, che tipo di impatto avrà sulla partecipazione dei giovani alla vita delle proprie comunità. Guardate questo è un punto importante, si parla in questi giorni di tante cose, si parla di, della necessità di decisioni più rapide, poi bisogna vedere se sarà veramente così se dovesse passare, si parla di eh, abbattimento dei costi, ci sono tanti temi ma non sottovalutiamo il tema degli effetti di certe riforme sulla partecipazione dei cittadini in generale e in particolare dei giovani alla vita pubblica, al dibattito pubblico, al farsi carico dei problemi della, prima della comunità locale e poi del nostro paese su questo vi è da riflettere se si perde ad esempio il diritto di voto sul senato o se le regioni conteranno molto meno dopo la riforma ma questo è un tema che va affrontato e ripeto lo guardo dall'angolo prospettico di quello che sono state le associazioni antimafia in questi ultimi anni sono state anche una grande fucina di presenze di giovani che discutevano dei problemi della comunità. È un dato da non sottovalutare, da tenere in considerazione. Io per adesso mi fermo qui. Beh, tantissime cose interessanti, riflettevo mentre parlava Morosini: di che a questo tavolo in fondo poi ci sono i rappresentanti, no? cioè, i rappresentanti della magistratura, della politica, dell'associazionismo, però si rappresenta un pezzo di storia politica di questo paese Poi beh, puoi anche come dire però è questo, è dell'informazione quindi dire, è davvero interessante no? dai vari punti di vista poi capire che cosa non ha funzionato e torniamo alla domanda Inizio. io appunto a Pierpaolo volevo chiedere proprio questo ehm, come rappresentante dell'associazionismo cosa è cambiato in questi anni nel, nel movimento antimafia e, e dove siamo caduti in fondo sì, allora intanto Giovanni prima di rispondere alla tua domanda volevo ringraziare il Comune di Casalecchio di Reno eh, che ci sta ospitando da ieri, questa non è una festa normale per noi, eh, è una festa che, nella quale ricordiamo i vent'anni di nascita di avviso pubblico e, ed è una scadenza quindi molto importante. E, mi fa questo dire che eh, il libro di Francesco, che ringrazio come Pier Giorgio per essere eh, qui oggi, è un libro utile perché ci ricorda che se da più di cento anni esistono le mafie, l'Italia è un paese nel quale sono nate ed esistono organizzazioni che cercano di organizzare una battaglia sul versante della prevenzione verso le mafie che non sono soltanto un problema di ordine pubblico ma sono la principale questione politica, economica e sociale del nostro Paese. Allora mi fa piacere che ci sia anche Daniele Borghi, referente regionale di Libera qui alla nostra festa e tante altre persone e amici delle, delle associazioni. E la nostra festa eh, si interroga eh, sul tema eh, del libro di Francesco, si intitola Antimafia. Ieri, oggi, domani. E noi ieri abbiamo fatto la nostra assemblea nazionale a Bologna, alla regione, dopo aver discusso per dieci mesi in tutta Italia un documento che si intitola Quale antimafia nell'Italia del XXI secolo? Costruiamo insieme il nuovo avviso pubblico. Quindi il tema della partecipazione che chiamava Pier Giorgio, nel nostro piccolo avviso pubblico conta... Con i soci di ieri siamo arrivati a 370 enti locali, dentro i quali ci sono 10 regioni e 55 di questi enti soci sono di questa regione. L'Emilia Romagna oggi è la seconda regione per numero di enti soci della, di avviso pubblico e della regione che ha qualche giorno fa anche approvato il primo testo unico regionale delle leggi antimafia. Ed era molto bello ed era molto interessante vedere una sala piena di amministratori locali che cercano non di fare la lotta alla mafia ma di praticare la buona amministrazione nella quotidianità che vuol dire gestire in un certo modo gli appalti, gestire in un certo modo i servizi, aprire degli spazi, gestire in un certo modo i beni confiscati che è un tema di cui tu parli all'interno del libro. Abbiamo sentito poco fa storie di persone normali assolutamente sconosciute che rischiano anche in maniera importante e significativa e che però mettono in gioco il loro agire e il loro essere come persone come amministratori per passione. Ecco allora io credo che il fatto che in Italia nell'arco di vent'anni siano nate due realtà come avviso pubblico e libera sia un dato importantissimo. Che non va dimenticato perché il libro di Francesco è un libro utile perché ci spinge a pensare ma mi permetto di dire dobbiamo assolutamente parlare dell'antimafia ma distinguendo bene di chi parliamo e di cosa parliamo, perché non siamo mica tutti uguali, d'accordo? Non siamo tutti uguali, come non sono uguali tutti i politici e nessuno nasconde la difficoltà che diceva Pier Giorgio. Ma in avviso pubblico ieri c'era una sala di cento persone dove ognuna delle quali poteva dire di aver fatto delle cose concrete per garantire ai ragazzi una scuola sicura per esempio per fare in modo che, lo diceva poco fa il sindaco di Palma di Montechiaro, si recuperassero risorse che poi vengono messe al servizio dei cittadini e grazie a quei servizi si recupera un elemento centrale dell'esistenza delle mafie e della mafiosità, il consenso sociale. Cioè io faccio delle cose per cui dimostro che lo Stato è autorevole e credibile e allora il consenso me lo porto dalla mia parte e lo sottraggo alla loro parte che vuol dire andare a intaccare quell'elemento dell'omertà che, che è per certi aspetti trasversale e copre tante cose. E allora eh, noi cerchiamo appunto di, eh, come avviso pubblico da, da diversi mesi di, di interrogarci su come abbiamo agito. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto di buono? Cosa abbiamo fatto che è andato così così? Cosa abbiamo fatto di cose che dobbiamo cambiare? Credo che sia un esercizio utile che dovremmo fare tutti quanti insieme. Noi veramente speriamo eh, che magari insieme a Libera e ad altri ci sia un luogo, un posto, ora il Ministro della Giustizia ha proposto di fare gli stati generali, è una cosa importante, noi abbiamo fatto tre edizioni promosse da Libera di contromafie, ma c'è bisogno di un posto dove ragionare e noi crediamo che ci sia anche bisogno di un posto dove se ci sia qualcuno che attesti anche, che sulla base di determinati criteri sei, come scrive Peppino Di Lello, credibile e affidabile. Perché non si può sempre chiedere agli altri di applicare le regole, di essere trasparenti, eh, di, di fare questo, di fare quello e poi ci sono associazioni che non pubblicano neanche il bilancio delle loro associazioni, non pubblicano neanche l'organigramma e i curriculum vitae delle persone che arrivano lì. Qualcuno scrive i libri, va a battere alle porte dei, dei, dei finanziatori, quattro foto su Facebook e improvvisamente diventa esperto di antimafia. Cos'è cambiato ancora? Mi fa piacere che ci sia insieme a Francesco Pier e Giorgio. È cambiato il fatto che probabilmente, anche sbagliando, anche interrogandoci, che è un esercizio fondamentale della nostra azione, abbiamo capito che non bisogna usare la pancia... Per affrontare delle questioni delicate. Amici, quando arrestarono Carolina Girasole, io me lo ricordo, ero a Roma, all'Istat, a fare una cosa. Mi chiamarono e, nell'arco di un'ora, con Giulia scrivemmo. Ti ricordi un comunicato? Ci fu qualcuno che ci criticò perché non eravamo stati abbastanza duri nel condannare quella donna che improvvisamente tutti ci chiedevano di portarla come la Madonna Pellegrina ai convegni e, improvvisamente, nell'arco di poche ore era diventata una persona di cui bisognava stare assolutamente lontani, dopodiché noi non l'abbiamo mollata Carolina, con la massima discrezione siamo stati dietro, abbiamo accompagnato la storia della sua persona quando ci è stato possibile ovviamente, chi vi parla è stato anche testimone, io sono andato a testimoniare il processo per raccontare quello che lei faceva del suo impegno dentro gli uffici di presidenza, perché lei era vicepresidente. Ebbene, Carolina Girasole viene assolta e su questo mondo che oggi rischia di travolgersi in maniera indistinta dei social network, improvvisamente tutti ritornano ad essere amici e conoscenti e simpatici di Carolina. Io ho dovuto mandare ad una persona una mail per dire che quella persona aveva invitato Carolina perché quella persona in un dibattito pubblico disse che non era vero allora l'antimafia deve fare pulizia anche al suo interno e deve tenere in considerazione che tutti quanti dobbiamo lavorare per un noi e dentro le nostre associazioni dobbiamo trovare persone che hanno voglia di costruire dei noi non di mettere in mostra il proprio io perché la, la materia che noi trattiamo è una materia che tira mediaticamente funziona e, e quindi anche quando si parla con i ragazzi Bisogna stare attenti a quello che si dice, non bisogna essere tranchant su certe cose. Se si danno dei dati bisogna dire da dove arrivano quei dati. Se hanno una base scientifica, non perché si è letto un editoriale di qualcuno automaticamente si riprendono. I fatturati delle mafie, della corruzione, ma girano delle cifre incredibili. Allora se devo dirti un altro cambiamento e finisco, parlo ovviamente di avviso pubblico che è in una fase di ripensamento importante noi abbiamo fatto due operazioni, abbiamo attivato un dipartimento formazione da due anni, abbiamo coinvolto quasi 10.000 tra amministratori e funzionari pubblici in tre anni di lavoro. Per fare che cosa? Noi pensiamo che conoscere ed essere competenti sia fondamentale se vuoi impegnarti per costruire prevenzione e capacità, perché quello che abbiamo visto in avviso pubblico è questo, Pier Giorgio tu hai ragione quando parli della difficoltà della selezione della classe dirigente, mi permetto di dire che le associazioni sono state per alcuni anche una palestra che, che poi ha portato degli impegni, non dico solo a livelli nazionali ma ai livelli, ai livelli eh, comunali, i comuni sono la prima istituzione che si interfaccia con i cittadini, ecco perché è importante, noi abbiamo deciso di lavorare di più sui territori, ma il dipartimento formazione per noi ha significato Due cose, da una parte cominciare a veicolare delle informazioni il più aggiornate e corrette possibili, ma secondo ha voluto dire anche portare delle esperienze positive fatte in varie parti d'Italia affinché potessero diventare modello per altri. A dire che cosa? Che cambiare ciò che non va è possibile, difficile, ma non è impossibile. E il secondo elemento, abbiamo dato vita a un progetto che si chiama Osservatorio Parlamentare. Lo dico con, con grandissima gioia, con grandissimo orgoglio perché le associazioni a volte diventano anche un punto di riferimento per delle persone che hanno avuto delle esperienze professionali di altissimo livello e decidono, pur potendone fare tranquillamente, a meno perché economicamente stanno bene, hanno altri interessi nella vita, decidono di mettere la loro intelligenza e la loro competenza al servizio di associazioni che possono fare delle cose con un grande eh, ribaltamento di significato sugli altri. Oggi avviso pubblico con l'osservatorio parlamentare monitora giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, quello che succede dentro le, dentro le camere il Senato, la Camera, la Commissione antimafia, la Commissione sul ciclo dei rifiuti, la Commissione d'inchiesta sugli amministratori minacciati e quant'altro. Cosa vuol dire questo? Che se noi settimanalmente seguiamo quello che succede e ci prepariamo, interveniamo di più sul dibattito. Quindi cerchiamo di impegnarci di più di lamentarci di meno, perché dopo è facile dire che la legge sui beni confiscati non andava bene, non, non va bene, l'agenzia ma se noi seguiamo le leggi già all'atto della sua formazione della loro formazione penso a quella sul gioco d'azzardo noi in queste settimane ci siamo mossi con la campagna abbiamo fatto un po' da traino mettiamoci in gioco beh abbiamo fatto pressioni insieme abbiamo dato vita a quella lobby positiva che cerca di di non essere semplicemente un'antimafia di testimonianza ma cerca di impegnarsi ad essere anche un'antimafia di concretezza detto questo le cose eh, da fare sono, sono, sono tante, però noi dobbiamo chiederci cosa fare e come farlo nello scenario nazionale e internazionale nel quale ci troviamo ad agire. Oggi per tanti cittadini la priorità non è la lotta alla mafia, è la disoccupazione, è l'immigrazione, è il terrorismo, è la sicurezza urbana e le risposte immediate che la politica dà qual è militarizzare il territorio, inasprimento delle pene, no? quello che si diceva prima, cioè ten, cerco di rassicurare in tempi, in tempi brevi perché magari i sondaggi mi dicono che se faccio questo allora riesco a mantenere un certo livello di consenso, se non lo facessi lo perderei. Ecco, io credo che in vent'anni la nostra associazione, eh, ieri una persona diceva vengo qua, e respiro il senso del fare politica ecco. credo che Aviso pubblico abbia cercato in questi vent'anni e dovrà cercare di farlo ancora meglio di più di spingere chi fa politica a capire che deve farlo non in un orizzonte di breve periodo e che il tema della prevenzione oltre che del contrasto alle mafie non può essere un qualche cosa di, di specifico deve essere un qualcosa che abita L'agire amministrativo che abita l'agire politico. Questo credo che dobbiamo imparare a farlo meglio internamente ma il movimento antimafia deve imparare a farlo meglio. C'è un altro libro che vorrei ricordare che di qualche tempo fa, Cose di Cosa Nostra di Marcel Padovani e Giovanni Falcone. Quando Giovanni Falcone diceva loro sono sistemici ed organizzati e io da loro studiando le mafie ho imparato molte più cose rispetto a chi le contrasta. Ecco io credo che dobbiamo stare molto attenti e nel gioco degli specchi imparare ad essere più sistemici, più organizzati, più collettività più comunità per far capire anche ai cittadini che battersi per questi, su questi temi significa battersi da una parte per difendere i diritti acquisiti Secondo significa battersi per recuperare quelle risorse che permettono di garantire quei servizi che possono e devono rendere il nostro paese non solo una, come posso dire, un paese degno di stare nelle democrazie occidentali, ma deve tendere a migliorarlo. Ecco, io spero che il libro di Francesco, su cui si può essere d'accordo o in disaccordo su alcune cose, non venga da nessuno messo da parte e boicottato, ma venga discusso, sia un'occasione per discutere. Noi non possiamo sottrarci dalla discussione e da quello che sta succedendo nel nostro paese e da quello che sta succedendo in Europa. Perché in Europa, lo ricordava Antonella Micele, quando noi qualche mese fa siamo andati a discutere di un progetto di cui parleremo domani sui beni confiscati, il progetto Icaro, la prima ricerca importante che è stata fatta negli ultimi cinque anni in Italia sulle aziende confiscate, non c'era un parlamentare europeo, non c'era un funzionario europeo. Allora capite che non dobbiamo essere miopi e guardare solo all'Italia, dobbiamo guardare innanzitutto all'Italia, innanzitutto ai territori, ma con uno sguardo più ampio, che sia fatto di sistematicità e di una costruzione di un grande noi partecipato. Anche perché mentre noi diciamo, discutiamo e, e ragioniamo sull'antimafia non dimentichiamo che ci sono almeno due organizzazioni ancora oggi molto potenti che si stanno continuando a mangiare questo paese diciamo, e non solo il nostro paese. E, ecco, io ho l'impressione, il fatto che eh, la ritengo una fragilità in questo momento storico per il movimento antimafia ed è quello... Eh, che il movimento tende a chiudersi in delle stanze per discutere, cioè ha perso di vista la strada, la gente sta per strada, è un po' l'errore che hanno fatto eh, i partiti, eh, che un tempo invece i partiti tradizionali avevano come forza proprio quello di conoscere il territorio, eh, di stare con le persone, di vivere con le comunità. Ecco io temo che eh, le associazioni stiano perdendo di vista proprio questo, cioè cosa accade all'interno del proprio territorio. E, come diceva Pierpaolo, non ci si può limitare alla testimonianza, ma un'associazione antimafia deve produrre, secondo me, una denuncia. Pensiamo, ancora in questo, in questo caso la Sicilia ci aiuta, eh, Peppino Impastato con Radio Out non era un, una testimonianza, la sua, la sua era attività pura, di denuncia. Lui sapeva esattamente cosa accadeva sul suo territorio, meglio del, del maresciallo del posto. Un tempo il PC o la CGL o gli altri partiti, ma più diciamo, eh, dei racconti che mi fa anche Enzo Cicconte, quindi eh, ricordo, eh, era sufficiente che chiamare da Torino eh, il, la sezione siciliana per sapere chi erano quei personaggi che venivano alla Sicilia, perché il partito sapeva benissimo, molto meglio delle forze dell'ordine, come eh, si muoveva quel territorio. Allora, secondo me questo si è perso e questa è diciamo, una fragilità enorme diciamo, per chi poi viene da quel mondo, perché io vengo dal movimento antimafia, quindi era quello che a me attirava e affascinava di più, no? il fatto di poter denunciare, eh, non come professionista dell'informazione, ma come cittadino, quello che non andava sotto casa mia, quello che eh, eh, mi sentivo comunque parte di un grande, grande movimento che poteva incidere sul territorio. L'altra cosa è la delega alla magistratura Ragione Morosini, non c'è dubbio che eh, ormai mh, parlo dei cittadini ma soprattutto dei partiti abbiano delegato alla magistratura la pulizia del dei, delle liste diciamo, non ci si può basare su un rinvio a giudizio per capire se un, se un, un tuo collega, o un compagno di partito è, eh, va bene o meno, deve essere prima di tutto il partito a saperlo ma molto tempo prima perché una volta che poi eh, è dentro non hai più avuto la possibilità di frenare quella, quella ascesa probabilmente per interessi, per interessi personali ma il simbolo di tutto questo si può riassumere con mando le carte all'ANAC cioè qualunque cosa succeda ormai io mando le carte all'ANAC perché tanto c'è l'ANAC che risolve qualunque male e poi, e questo è il mio parere personale so che Francesco non è tanto d'accordo perché avevamo già discusso l'altra volta eh, ma in tanti non sono d'accordo però è una cosa che io non, eh, non condivido ed è secondo me un altro punto di fragilità del movimento antimafia e dell'associazionismo è la corsa al finanziamento. Io ho sempre sostenuto e sostengo diciamo, la gratuità dell'impegno dell antimafia, per me eh, se io faccio il giornalista e poi cerco di impegnarmi eh, nell'antimafia lo faccio da libero cittadino, non ho bisogno di essere stimolato da un, una raccolta di denaro per impegnarmi nell'antimafia. purtroppo abbiamo visto negli anni un pululare di associazioni cresciute diciamo a dismisura e come diceva Pierpaolo basta semplicemente mettere una foto di un evento per essere un'associazione antimafia fondamentalmente prendere qualche fondo PON no? e, tanto ormai diciamo, ce ne sono uh, a valanga fare due o tre iniziative e poi finire lì no. allora Capiamo bene che tutto questo noi lo guardiamo magari da una lente nazionale, ma proviamo a immaginare su un territorio povero come la Calabria, in cui tu hai l'associazione antimafia okay, che riceve 500.000 euro di, di, di finanziamento, fa due o tre iniziative, magari gli altri se li mangiucchia di qua e di là, e hai il cittadino invece che soffre quella prepotenza e quella marginalità, quel territorio, cosa deve pensare? Diciamo, di quell'associazione e di chi fa parte di quell'associazione che si definisce antimafia. Ecco, e questa è un'altra grossa fragilità, mh, spesso non, non condivisa da anche tanti, tanti amici e, e compagni di viaggio, ma io ho individuato in questo diciamo, una grossa fragilità del movimento antimafia. Non so cosa ne pensa Francesco. Ma io, io vorrei partire da dall'ultima cosa che diceva Pier Giorgio prima. Parlo del degrado della politica e della delega alla magistratura dell'incapacità di ripulire se stesso, faccio l'esempio delle primarie e dico che in un simile contesto l'associazionismo antimafia ha rappresentato in diverse realtà un punto di riferimento e una voce di denuncia e, in una dimensione minore ma significativa, ha offerto uno spazio pubblico di incontro e militanza politica per quella parte della società e dei partiti non rassegnata a tale deriva. Per questo, pur di fronte allo squallore delle vicende che hanno travolto alcuni suoi protagonisti, non mi ha mai convinto pienamente la definizione di mafia dell'antimafia riproposta dalla stampa. In questo modo si rischia di fare di tutta l'erbo un fascio e di provocare un disincanto diffuso nei tanti giovani che attraverso l'impegno antimafia questo è il capitolo sul Libera hanno scoperto il valore dell'impegno civile e della partecipazione alle battaglie sociali credo che sono le identiche parole a quelle che ha detto prima Pier Giorgio Morosini che non ha letto testualmente cioè questo non è un libro contro l'antimafia è un libro contro la mafia perché io penso che è una buona discussione tra di noi sulle nostre difficoltà, sui nostri limiti. Serve a rilanciarla la lotta la mafia ha fatto bene avviso pubblico ieri a produrre un documento sui profili, la fisionomia dell'antimafia dei prossimi anni. Ma ci dobbiamo interrogare dov'è lo scandalo? Ma io davvero alcune cose non le dov'è lo scandalo se io dico che non abbiamo capito mafia capitale? Io penso che Mafia Capitale oggi rappresenta una delle inchieste più importanti per il sistema di relazioni e di scambio e di potere che emerge in quell'inchiesta, ex fascisti del terrorismo nero, pezzi di finanza, eh, di finanza nera e occulta, criminalità organizzata, settori della banda della Magliana, un mondo trasversale a destra come a sinistra, ma quando dico a destra come a sinistra dico dai fascisti a rifondazione comunista, tenuto assieme dal collante della corruzione, di una corruzione diventata sistemica attraverso l'applicazione di un metodo mafioso che si imponeva nella normalità delle redazioni tra settori dell'associazionismo, della cooperazione e della politica. Non l'abbiamo capita. Dov'è lo scandalo se io dico che aveva ragione Franco Latorre quando ha detto noi questa cosa non l'abbiamo capita. Cioè non abbiamo saputo leggere la, le, come era cambiato il sistema di relazioni tra corruzione e mafia. E l'inchiesta mafia capitale da questo punto di vista, guardate io sono davvero incazzatissimo. Il processo si sta svolgendo nel silenzio più assoluto dei media e quello è un processo dove intanto ci sono stati circa 20 patteggiamenti, quindi già persone che hanno patteggiato la pena. E e ci sono 60 persone sotto processo con una violenza degli avvocati e degli imputati contro i pubblici ministeri, i magistrati e alcuni giornalisti, Liri Abate e Federica Angeli, che in Sicilia forse non si vedeva dagli anni, dai primi anni Ottanta, dai, dai tempi del maxi processo non ne parla nessuno. Allora io mi interrogo perché non abbiamo capito? Forse perché quei magistrati non hanno gestito quel processo se, se secondo diciamo, il copione di altre star, ne parlava prima eh, beh, beh, Pier Giorgio. Noi fino al giorno dell'arresto di Carbinati non sapevamo che esisteva quell'inchiesta, non era volata un, un, un rigo di un'intercettazione telefonica. Forse perché ci sono magistrati che fanno alcune inchieste, benché importantissime senza proiezione mediatica, ma questo riguarda la magistratura. Io mi interrogo su di noi perché non abbiamo capito, cioè io penso che il movimento antimafia, tutto, deve recuperare una propria autonomia politica e culturale e per, sia dalla politica sia dalla magistratura, noi alla magistratura dobbiamo garantire autonomia e indipendenza, beni preziosi e garantirlo in tutti i modi, diciamo, anche, anche il quattro lo dobbiamo garantire. Perché una magistratura che non è autonoma e indipendente ferma l'azione di legalità alle soglie del potere politico, economico e finanziario. Io ho bisogno di una magistratura indipendente, ma ho bisogno anche di un giudice che sia terzo, di una magistratura che venga percepita autonoma e indipendente. Ma poi il movimento antimafia deve recuperare la propria capacità di lettura, quello che dicevi tu dei territori, la propria capacità di lettura dei fenomeni sociali, il fatto che si è imposto un'egemonia di un'antimafia tutta etica. No, il modello travaglio, diciamola così, ci ha fatto perdere di vista tutti i nessi sociali, tutti i nessi economici, il rapporto tra la lotta alla mafia e il modello di sviluppo, il rapporto tra la lotta alla mafia e la concretizzazione del processo di modernizzazione capitalistica nel mezzogiorno, cosa è cambiato lì nel rapporto tra l'economia, la società e le imprese e se tu perdi di vista questo... Perdi le ragioni dell'antimafia sociale e non ti rimane altro che delegare alla magistratura. E a quale magistratura? A quella delle avanguardie, perché è quella che ti dà più visibilità e che tiene il dito puntato sulla, sulla politica e sul potere. Io dico facciamola questa discussione, Facciamola, ma, ma facciamola, innanzitutto, facciamola innanzitutto tra di noi. Possiamo discutere laicamente di alcune di queste vicende? Non ci siamo riusciti. Per esempio io... Dico perché non siamo riusciti, perché spesso anche noi, beh, avevamo un nemico potente dall'altra parte, parliamoci chiaro, io più o meno comincio questa riflessione a cavallo tra le strade, da Tangentopoli in poi, beh, se io vedo che Forza Italia e il centrodestra mi fanno una raccolta di personale politico di frontiera per raccogliere l'eredità, di tutto quel voto e quel blocco sociale di rappresentanza che fu legato al vecchio scambio politico mafioso per traghettarlo nella seconda repubblica, eh beh, è chiaro che c'è un problema, no? c'ho un problema enorme però po possiamo dire che questo ci ha impedito spesso una riflessione perché dato che dall'altra parte c'era quel nemico, beh, noi tra di noi non discutiamo Dopo la sentenza Andreotti, era, io la cito questa cosa, io ritengo lì che eh, eh, la procura e Giancarlo Caselli hanno fatto bene a fare quel processo, non potevano fare diversamente e abbiamo le sentenze che danno ragione all'impianto accusatorio di Giancarlo Caselli e della procura di Palermo. Io ho sempre sostenuto quel processo, ho sempre sostenuto quelle ragioni, ma posso dire che altrettanto era legittimo avviare in quel momento una riflessione politico-culturale sul rapporto tra, diciamo, tra l'azione giudiziaria e il giudizio storico. Noi abbiamo avuto dei magistrati che dicevano che stavano riscrivendo la storia, i magistrati non la devono riscrivere la storia, nei tribunali non si riscrive la storia, la complessità del processo storico, alcune sentenze aiutano a riscrivere pezzi della storia, ma non è compito di un magistrato riscrivere la storia. C'è stato un libro eh, eh, eh, fatto da due giornalisti che, io cito qua: La vera storia d'Italia. No, quella è una vicenda. Le, le, le, le, possiamo poi dare un giudizio storico, un giudizio, perché ci sono tante sentenze che non sono arrivate che non possono impedirci un giudizio storico sulle stragi, su tutta la stagione dello, dello stragismo. Noi pasolinianamente possiamo dire: Noi sappiamo, no? Pasolini diceva: Io so, noi sappiamo eppure nessuna verità storica ci viene consegnata, forse lì era utile, però poco poco che tu provavi a fare una discussione di questo tipo e venivi subito accusato di delegittimare eh, l'azione della magistratura, e, e dico no perché io ero schierato diciamo, eh, nettamente co con azioni concrete, politiche e così come su no? come sapete se avete voglia andate su youtube mettete forgione e cuffaro vi esce lo scontro in aula nel il filmato tra me e cuffaro poi prodotto nel film la mafia è bianca le emozioni di sfiducia a Cuffaro portano tutte la mia prima firma in una prendemmo tre voti perché tutto il centrosinistra pur di non votare contro Cuffaro abbandonò l'aula ed era guidato da leo luca orlando il centrosinistra eh? cioè non era guidato da eh, de luca eh, era guidato da Leoluca. e, e Abbandonò l'aula, io l'ho fatta frontale, il cognato di Cuffare è stato condannato per l'aggressione a me, ma, poco, ma oggi io dico possiamo ridurre il cuffarismo solo a un fatto giudiziario e non interrogarci sul perché lui uscito dal carcere continua a riempire saloni, oratori, cinema di persone che non sono tutte diciamo coinvolte in reati di concorso esterno in associazioni mafiose, ma ci deve far interrogare sul rapporto tra politica, consenso e anche sistema di relazioni mafiose cioè sulla normalità di relazioni che non sono tutte penali o giudiziarie ma che ci devono far interrogare sul, sulla costruzione del consenso politico attorno a figure che pure hanno avuto rapporti con la mafia cioè devo recuperare un'autonomia culturale e politica e anche sulla vicenda dei beni confiscati. Tocco un tema delicatissimo, eh. possiamo fare una discussione laica. La vicenda della, del Saguto ha messo a nudo poi, eh, ha, ha trasformato una vicenda, benché con i profili di cui ci parlava eh, eh, Pier Giorgio Morosini prima, quindi anche con la capacità del movimento antimafia che non è saputo vedere. Eh anche con la capacità non solo della magistratura interna di non aver saputo controllare, come dicevi tu perché il periodo era più ampio, ma anche del, di, di chi ogni giorno si misura con questi temi di non, di non aver saputo vedere e controllare, beh, eh, quella vicenda ha, ha deformato anche il dibattito pubblico. E ovviamente chi era interessato, penso a settori della destra, hanno messo sotto accusa l'intero sistema di prevenzione e di sequestro e di confisca. E così le camere penali e gli avvocati. Quale occasione più ghiotta? Uno scandalo che coinvolge una delle giudici che, guardate, fino a, fino a quando non è scoppiata l'inchiesta, ha girato tutta l'Italia, è invitata da tutti a fare lezioni sul, sul, sul modello e sul sistema di prevenzione e addirittura forse alcune sentenze sono state anche battistrada in passato. Ma noi una riflessione su questo la dobbiamo fare o no? Oggi tutti riflettiamo sui limiti. Io dico, possiamo rompere un tabù? Io penso che i beni non vadano venduti, però alcuni vanno venduti. Ne possiamo discutere senza essere accusato io di essere uno che vuole riconsegnare bene ai mafiosi? La discoteca della periferia romana, dove le uniche 14 dipendenti, faccio l'esempio qua dentro, sono 14 ballerine secondo l'ufficio del lavoro rumene, i cui spettacoli di danza classica avvengono nei privé della discoteca, ma io Stato posso mettermi a gestire un casino, diciamoci la verità, oppure la devo vendere quella discoteca? Si può fare un dibattito laico senza far scattare l'appello di Camilleri, di Saviano, di tutte le madonne pellegrine che dicono che stiamo regalando i beni ai mafiosi? La barca a vela che da dieci anni è sequestrata e sta nel porto di Ostia e nessuno la vuole, sta marcendo e naciu poco affonda, vendiamola! No? Cioè, Dov'è lo scandalo se noi quella cosa la vendiamo? Oppure i, i, i, i quattro magazzini sequestrati all'Andrangheta a quarto giaro, quattro garage. Che nessuno vuole, nessuna associazione di volontariato vuole, la, non li vuole la croce rossa, non li vuole nessuno, il comune non se li fa prendere perché c'è pure il patto di stabilità e se qui non facciamo tutti assieme una battaglia perché i comuni che hanno i beni confiscati vengono messi in deroga al patto di stabilità, noi questa battaglia sui beni la perdiamo, beh quei magazzini che ne faccio io? Li vendo, li vendo e poi dici sì ma se li ricomprano i mafiosi? Gli risequestriamo glieli sequestriamo, perché dal momento in cui li vendono gli mettiamo tanti di quelle cimici e gli mettiamo tanti di quei telefoni sotto se che glieli riprendiamo, Cioè voglio dire un dibattito laico soprattutto per quanto riguarda le aziende, alcune aziende si reggevano, guarda ho esperienze diciamo concrete, si reggevano perché erano tutte con lavoro nero, il barra che ha due tre dipendenti a gestione familiare, i tre dipendenti erano tutti e tre familiari del sequestrato, quindi del mafioso, si leggeva perché l'azienda familiare è tutto in nero e dentro un circuito di fornitori tutti legati allora, nel momento in cui tu Stato prendi in amministrazione giudiziaria quel bar, la prima cosa che devi fare è fare i contratti secondo il contratto nazionale di lavoro, beh quell'attività va fuori mercato. Un dibattito laico si può fare senza gli appelli dei cantanti, degli scrittori e di quelli delle di La squadra e di Palermo Chiama Milano risponde che poi ci mettono in crisi e subito, se poco poco, poi mi mettono assieme a Giuliano Ferrara e io mi fermo, dico no, alto, non lo faccio più il dibattito. Terzo, eh, terza questione, e sulle, sulle, sulle, eh, sui beni confiscati ho detto e sul marchio dell'antimafia, tu lo dicevi, guardate la vicenda Maniaci, è una vicenda triste, ma evidenzia questo tema. Eh, lì non c'è il problema, non so se Maniaci è venuto pure a politicamente scorretto, forse è venuto anche qui. È andato, è venuto anche qui. Quindi, io ne parlo con dolore perché io sono stato il direttore di quella televisione. Quando nessuno voleva dirigere quella televisione stava chiudendo perché era carica di denunce, io essendo giornalista professionista ho, fatto, gli ho detto faccio io il direttore, parliamo nel 2000, quindi ho pure io le mie, le mie responsabilità. Per tenere viva questa televisione che faceva denunce, le denunce contro una distilleria la più grande d'Europa inquinante, della signora Bertolino. A voi che non siete siciliani, vi dice niente: la Bertolino è la cognata di uno dei più importanti pentiti, Angelo Sino. Eh, il padre della Bertolino, già nel maxi processo dell'86. Quindi, una distilleria inquinante per varie ragioni. E io facevo la battaglia allora sull'ambiente e, eh, e questa televisione era lì. Ogni giorno a filmare i cani morti, il mare inquinato, i pesci che galleggiavano, gli scarichi abusivi. e Alla fine nessuno voleva fare il direttore, dico lo faccio io. E ho fatto il direttore fino al giorno in cui sono stato eletto presidente della commissione parlamentare antimafia e mi sono dimesso. Ma quella era la dimensione. Di colpo Maniaci diventa l'icona del nuovo giornalismo, al festival del giornalismo di Perugia. Diventa il simbolo. Noi portiamo i ragazzi lì a vedere come si fa il giornalismo antimafia. E così abbiamo costruito una persona che ha perso la dimensione di sé e l'ha persa perché il circuito dell'antimafia gliel'ha fatta perdere. E forse di tutta questa vicenda, guardate, anche triste per me in generale dal punto di vista umano, la vicenda più grave... Eh, no, sì, i magistrati diranno se lui ha chiesto questa estorsione ai sindaci di 200, 300, 400 euro, cose piccole, ma la, la dice uno di questi sindaci sottoposti ad intercettazione e... Ehm. Due sono le cose gravi, una questo sindaco dice io voglio precisare, interrogato dal giudice, che avevo paura che Giuseppe Magnaci, come paladino dell'antimafia ci infangasse come amministrazione e per questo gli davo i soldi, avevo paura di una delegittimazione politica e di un linciaggio mediatico, l'uso della televisione, Giuseppe Magnaci è frequentemente accompagnato da soggetti delle istituzioni, come magistrati, segnatamente il dottor Ingroia, o prefetti, e pertanto appare come un intaccabile. Tanto è vero che gira con la scorta. Allora c'è qualcosa che non ha funzionato. E l'altra vicenda che, che, che a me mi, mi ha rattristato, però mi ha detto ecco qual è il punto. Gli uccidono i cani. Nella storia di questa inchiesta emerge che ad uccidergli i cani è... È praticamente il marito di questa signora che sarebbe la sua presunta amante e lui telefona all'amante e gli dice è stato quel cornuto di tuo marito, è lui, io l'ammazzo e poi chiude con l'amante, chiama alla televisione questo secondo l'inchiesta, eh? saranno i magistrati a dire le loro, le loro ragioni. Chiama in televisione e gli dice: Allora, mi raccomando, fate il titolo a tutta pagina. Si sta indagando a 360 gradi, chiara matrice, chiara matrice mafiosa dell'intimidazione. Ecco, il marchio dell'antimafia per la costruzione dell'icona. Non è più possibile, non è più possibile, in nessun caso. E questa cosa la spiega alla fine Pina Maesano Grassi la moglie di Libero Grassi quando eh, sapete che nel 2015 hanno arrestato anche il presidente della Confcommercio di Palermo, Elg che prendeva una tangente eh, sulla, sulla scrivania e sulla scrivania c'era la foto di Libero Grassi e mh, il giorno che lo arrestano tutti stupiti perché lui presidente pensate un po' anche qui l'etica delle professioni chiudo, che so che Pier Giorgio deve scappare eh, i commercianti di Palermo eleggono proprio presidente un commerciante che da quattro anni è fallito, cioè uno che come professione è un fallito, con i libri in tribunale, e lo eleggono presidente. E le giunte di Palermo, centrosinistra e centrodestra, col consenso del governo regionale e centrosinistra centrodestra e centrosinistra, in questo caso lo nominano nel consiglio di amministrazione dell'aeroporto di Palermo. Quando l'arrestano sono tutti meravigliati perché nessuno aveva capito e Pina Maesano Grassi fa un'intervista, secondo me, bellissima ma drammatica. Dice sono amareggiata, purtroppo Pina non c'è più da qualche mese, sono amareggiata e schifata perché questo commerciante fallito incredibilmente ha preso la tangente, 30.000 euro poggiando la busta con le banconote sul tavolo dove campeggia la foto di Libero e tanti di noi eravamo caduti nella sua impostura. Io mi sono ritrovata con lui sui palchi dell'antimafia e dell'antiracket perché le cose che diceva con tanti che lo circondavano finivano per incidere sulla sfera dell'emozione, non siamo perfetti, ma forse di questo si approfitta l'impostore delle nostre emozioni. Io penso che le ragioni di questo libro stanno tutto in questa frase amara di Pina Sano Grassi rispetto alle vicende che hanno attraversato questi ultimi due anni. Certo che non siamo tutti uguali, che dobbiamo distinguere, ciò ti dice distinguere per non confondere, assolutamente vero, non siamo tutti uguali, ma dentro la percezione di questa crisi, di questa caduta di verginità del movimento antimafia ci siamo tutti e non riconoscerlo non fa che prolungarla questa crisi e dare argomenti agli altri per non discutere seriamente di come ricostruire i profili di un'antimafia che recupera la sua dimensione sociale. Ecco io... Questa è la cosa che, che sulla quale insisto. La vicenda di Confindustria in Sicilia, che è una grande impostura, la più grande impostura, mette a nudo proprio questo quelli in nome dell'antiracchita hanno costruito carriere affari e un sistema di relazioni e di potere trasversare alla politica centrodestra e centrosinistra perché il regista politico di quell'operazione si chiama Lumia, cioè uno che è stato presidente dell'antimafia, che continua ad essere in antimafia e che è il regista del traghettamento da Raffaele Lombardo a Crocetta ma tutti i burocrati, quelli messi prima da Cuffaro e poi da Crocetta e poi da, da, da, da, da, da Lombardo e, e ora da Crocetta stanno tutti lì ad assicurare la continuità del potere. Allora quando diciamo la trasparenza dei comportamenti pubblici e collettivi, gli amministratori che aderiscono ad avviso pubblico fanno scelte che palesemente devono essere compatibili con la carta di avviso pubblico e con l'idea di trasparenza della pubblica amministrazione sono chiamati tutti ad un atto di responsabilità individuale e collettiva, la stessa cosa devono fare le professioni e la stessa cosa deve fare il movimento antimafia, io non sono d'accordo che un movimento antimafia non deve ricevere i finanziamenti, li deve ricevere perché spesso senza quei finanziamenti noi i programmi nelle scuole non le facciamo in una scuola dove le ultime riforme hanno abolito pure l'educazione civica e ci vogliono abolire pure la storia, un altro poco e noi abbiamo il dovere di avere invece un sostegno, ma dobbiamo vigilare su quei progetti, dobbiamo vigilare su quei programmi, sulla... sulla sulla trasparenza anche dell'applicazione, della formazione non all'antimafia, non all'antimafia, ragione Pier Giorgio, alla democrazia, perché in fondo um, um, la lotta contro la mafia um, è una battaglia solo per la democrazia e per la libertà. Ecco, se il movimento antimafia discute così liberamente, io ho fatto questo libro eh, per questo, eh, per evitare appunto che siano ancora gli impostori ad impossessarsi delle nostre emozioni. Se Pier Giorgio così se devi, se devi scappare ho capito. Volevi aggiungere una cosa al tuo ragionamento di prima e poi ti volevo chiedere un, un, anche una battuta sul fatto, diciamo, ne abbiamo discusso anche la volta scorsa, ma si può essere garantisti e antimafia? Volevo parlare proprio di questo. Allora, intanto a proposito di impegno giudiziario non sotto i riflettori, affari spenti, ma pur su vicende importanti. Francesco faceva riferimento a Mafia Capitale, peraltro su quel processo vorrei dire che al di là di tutti i protagonisti di questo sistema criminale c'è un altro aspetto molto importante che forse viene sottovalutato. E che rende credo particolarmente complessa l'attività repressiva in questo caso. Noi notiamo col sistema di mafia capitale che questo sistema, composto da criminali, in realtà si occupa di bisogni delle persone, addirittura anche nel delicatissimo campo dell'immigrazione, pensate. E quando ci sono in ballo i bisogni delle persone e molto spesso, soprattutto nelle realtà del centro nord, è questo il tema, perché... Vedete i sistemi criminali degli anni 80, inizio anni 90, che finivano sotto la lente di ingrandimento dei processi, ad esempio in regioni come la Sicilia o come la Calabria, di solito avevano come oggetto il tema degli appalti pubblici, del fatto, de, delle interferenze sugli appalti di opere pubbliche, tema gigantesco, enorme, importantissimo per l'economia, che riguardava peraltro anche gruppi del centro-nord, che poi... Eh, appunto facevano affari con fior di criminali, penso ad esempio ad, alcune, ad alcuni dirigenti del gruppo Ferruzzi Gardini che sono stati condannati con sentenza definitiva, quindi non dico nulla di particolare. Ma in realtà oggi questi sistemi criminali a presenza mafiosa si occupano di tante cose della nostra vita quotidiana, di tanti bisogni, si occupano molto di sanità, si occupano di grande distribuzione, di tecnologie e di immigrazione. Tutto questo crea delle complicazioni a livello anche di impegno dell'informazione. Ma io vorrei portare l'attenzione su un altro caso, lo dico telegraficamente, che è assolutamente affari spenti, ne parla la stampa straniera, ma la stampa italiana sembra refrattaria ad affrontarlo. L'attività del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. L'attività di questo Tribunale per i minorenni, sta eh, in realtà riguardando una cosa delicatissima, il tema dei rapporti tra i genitori coinvolti in vicende di indrangheta e i bambini e l'affidamento dei bambini. È un tema molto delicato, è un tema che sta eh, sotto la lente di ingrandimento di testate come il New York Times, di cui in Italia si parla pochissimo. Questo per dire Francesco come come determinate questioni che sono grandissime perché riguardano veramente il tessuto sociale del nostro paese, le grandi questioni. Ma no, ma l'ha rimosso la politica prevalentemente. Il tema, eh? Sì, questo è, è appunto anche perché i soggetti coinvolti eh. nell'inchiesta di mafia capitale sono soggetti potenzialmente molto pericolosi per molti ambienti se dovessero decidere di parlare. Eh... Peraltro il tema dell'incrocio tra ambienti della criminalità organizzata, ambienti dell'eversione, ambienti dei servizi di sicurezza deviati e anche della massoneria è poi in realtà il, tema, il filo conduttore di solito non esplicitato fino in fondo delle stagioni delle stragi sia delle stragi 78-82 sia delle stragi 92-93. Ma al di là di questo, mi interessava la sollecitazione di Giovanni rispetto al si può essere garantisti antimafia. Allora io voglio partire da questo dato, è un dato che si riscontra molto quando si fanno i processi eh, per estorsione negli ultimi anni. Ormai noi sappiamo che l'estorsione gestita in maniera organizzata dai, dai gruppi mafiosi, quantomeno in Sicilia per i processi che ho visto, mi ricordo il processo GOTA che riguardava la direzione strategica di Cosa Nostra, l'attività di estorsione fondamentalmente, fondamentalmente si basava su un dato, Cosa Nostra aveva capito che c'era un popolo che chiedeva una copertura a livello di occupazione, e chiedeva questa copertura a Cosa Nostra perché il circuito legale delle imprese dello Stato non era in grado di assecondare richieste di lavoro. Per cui quando i mafiosi andavano a chiedere il pizzo ad esempio ai supermercati, a determinati supermercati o centri di distribuzione in Sicilia non chiedevano somme di denaro, chiedevano un numero di posti di lavoro. Allora eh, perché faccio questo esempio? perché noi dobbiamo cercare di rendere lo Stato italiano agli occhi di una popolazione che ha grosse difficoltà come la scelta giusta, la scelta appetibile. E questo, per quello che riguarda la giustizia, richiede a noi di fare attenzione ad una cosa. I magistrati che si occupano di gruppi criminali di stampo mafioso, mafia siciliana, mafia calabrese, mafia anche straniera, hanno, vivono un'esperienza molto particolare, che è quella, in fondo, di essere a contatto con dei mostri, di guardare negli occhi il mostro, con il rischio di diventare come il mostro. Allora, noi abbiamo una legislazione che... È molto importante nel contrasto alle associazioni mafiose, è una legislazione che si è formata nel corso degli anni e adesso è all'avanguardia a livello internazionale, abbiamo degli strumenti molto invasivi, è più facile intercettare le persone quando c'è di mezzo un'ipotesi di mafia, è più facile arrestare una persona quando c'è un'ipotesi di mafia. Quando c'è un'ipotesi di mafia noi possiamo raccogliere delle informazioni da personaggi che fino un secondo prima sono stati dentro l'organizzazione mafiosa e che quindi possono anche raccontarci delle storie di comodo magari per colpire degli avversari o per vendicarsi di qualcuno di qualcosa. Capite che la delicatezza del nostro ruolo di questo ne parla, il libro di Francesco, è, è un qualcosa davvero di, di straordinario. Allora, noi Dobbiamo cercare di vincere la partita, in questo caso la partita della repressione, assolutamente con le armi dello Stato di diritto. Solo in quel caso lì l'azione dello Stato sarà prima o poi riconosciuta da quella popolazione che è davanti al bivio se decidere di andare dalla parte dello Stato o dalla parte delle organizzazioni criminali. Noi dobbiamo essere credibili anche nel momento in cui facciamo repressione. Io credo che una delle grandi sfide che ha perso il fascismo, ad esempio, nella lotta alla mafia, il fascismo ha affrontato la lotta alla mafia, l'ha affrontata ai tempi del prefetto Mori, ma ha ottenuto all'inizio dei risultati che sembravano straordinari, soprattutto perché pompati dalla stampa, addirittura pompati dalla stampa di oltreoceano. Ma in realtà era il processo alla mafia fatto da uno stato autoritario, che quindi non andava tanto per il sottile, faceva le retate sulla base delle voci correnti nel pubblico, delle delazioni di fonti anonime e per questo quell'azione ha ottenuto parziali risultati e poi alla fine eh, ha dimostrato tutte le sue contraddizioni, tant'è che i veri mafiosi poi si sono in qualche modo accomodati con il potere politico e quando è finita l'esperienza nel fascismo quelle famiglie mafiose erano tutte lì pronte a ricominciare. Ecco, eh, le armi, vincere la partita con le armi dello Stato di diritto è una cosa molto difficile, molto delicata e in questo anche l'informazione ha un ruolo nel cercare di capire dove arrivano le garanzie, dove può arrivare l'attività repressiva. L'attività repressiva, guardate, lo dice maniera formidabile un giudice della Corte Suprema israeliana che si chiama Aaron Barak, quando uno Stato di diritto affronta temi drammatici come quelli dell'azione di contrasto a pesanti gruppi criminali, lo stato, chi opera nelle istituzioni di uno Stato di diritto deve sapere che combatte quella battaglia con un braccio legato dietro la schiena rispetto a al soggetto che è destinatario della sua iniziativa. Ecco, noi dobbiamo entrare in quest'ottica, che le garanzie non ci consentono di fare tutto, che il primato dello Stato si gioca sul rispetto di certe garanzie e che solo questo, solo questo modo di procedere può costituire, può rappresentare una speranza affinché il popolo di riferimento decida di stare dalla parte dello Stato. A questo, e ho chiuso, si aggiunge un'altra considerazione molto diciamo, tarata su, su questa realtà e sulle realtà in generale del centro-nord. Ci sono anche magistrati, non solo magistrati ma anche politici, che negli ultimi anni parlano quando vogliono fare i politici antimafia, quando devono garantirsi il bollino blu soprattutto con l'informazione dell'antimafia, parlano di riforme, fanno proposte di riforma, talvolta proposte di riforma abnormi, ad esempio prevedendo delle sanzioni detentive per certi reati che sono assolutamente spropositate e irrazionali, cioè il primato di uno stato democratico di diritto sta nel fatto di rendere proporzionali le pene a seconda della gravità delle condotte. Non è che se fai un furto vai al patibolo, perché se fai così non sei uno Stato credibile, non sei uno Stato di diritto credibile. Allora, ad esempio, due anni fa abbiamo assistito a tutta la discussione davvero stucchevole in alcuni punti sulla riforma del reato del patto di scambio politico mafioso. Guardate, io sono, sono stato tenero davvero poche volte con le riforme degli ultimi tre anni in materia di giustizia di questa maggioranza, ma devo dire che in quel caso la scelta che è stata fatta era una scelta che aveva una sua plausibilità. E quelli che volevano rincarare la dose su quel reato, soprattutto a livello di carico sanzionatorio, dicevano delle, a mio avviso delle corbellerie. Ma al di là di questo, forse se sulla legislazione antimafia si dovess dovessimo intervenire dovremmo probabilmente rivedere come si sta cercando di fare eh, il discorso dei beni confiscati, e probabilmente anche quello delle nomine degli amministratori giudiziari, lì un criterio di rotazione va introdotto, lì va introdotto un criterio anche di trasparenza nelle nomine, loro dovrebbero dichiarare a mio avviso gli incarichi che hanno già nel momento in cui vengono nominati, amministratori di un certo patrimonio, di certe società. Ma al di là di questo, al di là dell'azione sul piano legislativo, ripeto noi siamo già molto avanti, siamo un'assoluta avanguardia a livello internazionale, noi dovremmo pensare molto sul piano della repressione, alla formazione sul piano nazionale, ad una omogeneità di formazione e di specializzazione degli organi di polizia giudiziaria e della magistratura. Noi abbiamo delle assolute eccellenze, sia nella polizia giudiziaria che nella magistratura, che però talvolta non sono distribuite in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Cosa vuol dire formazione e specializzazione della polizia giudiziaria e della magistratura? Significa avere persone che sono in grado di cogliere i sintomi delle presenze e di andarle a stanare per fare repressione o addirittura anche per fare repressione, in questo l'attività di avviso pubblico, la formazione degli amministratori è un qualcosa di importante, gli osservatori per la legalità che sono fioriti in questi anni anche nelle realtà dell'Emilia Romagna, io sono di cattolica anche se ormai da 22 anni sono lontano da cattolica, ma eh, quindi seguo, eh, seguo le vicende dell'Emilia Romagna, è una, si è formata una nuova sensibilità e su questo associazioni come avviso pubblico hanno fatto tantissimo. Allora, dicevo, noi ad esempio in Emilia Romagna in questo momento è in piedi il processo Emilia, ma abbiamo un tessuto istituzionale sul piano della repressione di certi fenomeni che addirittura ha bisogno qui davvero anche di un rafforzamento di risorse, tant'è che ad esempio il Consiglio Superiore della Magistratura ha fatto una proposta di riforma delle piante organiche dell'Emilia Romagna chiedendo l'aumento di 20 magistrati per questa regione, proprio perché eh, ci sono questi fenomeni che vanno affrontati anche con le risorse. Ma è importantissimo avere, ripeto, formazione e specializzazione, perché fra l'altro, se le organizzazioni criminali sono organizzate a livello scientifico, se sanno che in certi territori non ci sono le professionalità giuste specializzate, formate per comprendere determinati fenomeni, beh quelle organizzazioni andranno là a delinquere. E allora noi molto spesso sentiamo procuratori della Repubblica in ogni angolo d'Italia che battono i pugni per avere più magistrati ad esempio nelle loro procure, li sento meno lamentarsi del fatto che mancano specializzazioni, che è importante puntare su formazione e specializzazione, ripeto, di investigatori sia a livello di polizia giudiziaria che di magistratura. Eh, questo credo che sia un tema mh, che ha una sua importanza in realtà come queste, ma ripeto, alla base di tutto, e ho chiuso, c'è il modo in cui si conduce l'azione repressiva. Io credo che la vera antimafia, quella che produce dei risultati anche per il futuro non possa fare a meno del rispetto delle garanzie negli attori istituzionali. Grazie. Sì, siamo in chiusura l'ultima chiudi tu Pierpaolo perché è molto semplice la cosa. Dunque da dove ripartiamo? E lo dico anche per rispetto di quei tanti ragazzi che abbiamo incontrato nelle scuole in questi anni che hanno incontrato anche questi, alcuni, in alcuni casi questi impostori e questi tragediatori e i primi a cui andrebbe chiesto scusa sono proprio loro, no? Ecco, quindi io dico, ti chiedo, da dove ripartiamo dopo oggi? Beh, intanto... Eh volevo ringraziarvi per l'attenzione che avete prestato e anche per la passione con cui siete intervenuti. Credo che dobbiamo ripartire con un maggior senso di, di umiltà e di sobrietà e cercare quello che ci spinge a collaborare anziché che a competere. Dobbiamo preoccuparci prima di andare a dire delle cose agli altri di dircele fra di noi e torno a ribadire l'importanza di di essere preparati, oltre che essere onesti. Non solo di esserlo, ma, ma di apparirlo. Ecco, se c'è una cifra eh, che credo non debba mancare in chi in, nei vari contesti, nelle varie situazioni si occupa di questo, è la capacità di trasmettere i valori racchiusi nell'articolo 54 della Costituzione. La disciplina e l'onore... Nell'essere giornalisti, am, giudici, amministratori, ma prima di tutto di non dimenticarci mai di perdere la fedeltà alla Costituzione per la quale tante donne, tanti uomini, tanti ragazzi hanno dato la loro vita. È sulle nostre gambe, nelle nostre teste, mi permetto di dire, nei nostri cuori che dobbiamo portare avanti la loro testimonianza e quel sogno di un'Italia migliore per la quale hanno dato la cosa più grande che avevano e più importante che era la loro vita. Grazie a tutti e insomma, alla prossima, al prossimo dibattito speriamo sempre più aperto a tutti.